Allora, possiamo partire con le presentazioni ufficiali? Viola Federica, che dite? Sì, allora, yeah. carissimi, carissimi genitori digitali, carissimi colleghi, carissimi educatori, eh, carissimi digitali qualunque, benvenuti in questo nuovo format Digital Caffè. Che per chi segue questi canali può risultare un formato un po' diverso. Possiamo considerare questo primo episodio come una sorta di episodio pilota. E se poi funziona, se poi vi piace, anzi, poi ce lo direte voi, perché no, possiamo mm -hmm. andare avanti. Tanto le risorse le abbiamo, le energie in qualche modo ce le creiamo. Ora, è un format molto particolare, perché a differenza del solito, in cui sono o io che parlo, oppure io che faccio domande a, ad altri esperti, in questo caso abbiamo preferito una comunicazione, comunicazione di tipo circolare. Ossia, in questo caso siamo tre esperti, tre psicologi esperti del digitale, e ci troviamo insieme come davanti ad un caffè o una birra, ma non voglio spoilerare sì. perché c'è… Ecco, grazie Viola che… Io puntavo okay. giusto gli after credits, no? <ride> come i film della Marvel, vabbè. E, e niente, quindi, eh, più una chiacchierata intorno ad un caffè, intorno ad una birra, sui temi di attualità che riguardano, ovviamente, il um, digitale. Oggi parleremo di -na -na, The, Social Dilemma, The Social Dilemma, un eh, docufilm che ormai è diventato famosissimo, eh, pubblicato su Netflix, io penso che ormai, penso, adesso non ho i dati, ma credo che ormai, non dico quasi tutti, ma tantissimi lo abbiano visto, soprattutto anche per il clamore mediatico che ha suscitato un hype eh, pazzesco. Quindi, eh, non solo su Netflix, ma anche sui social network eh, vari, eh, anche di questo poi parleremo. Ora lo faccio con eh, due ospiti d'eccezione, appunto due carissime colleghe, nonché professioniste, del, esperte del digitale, Viola Nicolucci e Federica Bognolo. E come da tradizione io passo la palla, la patata bollente a loro e si presentino loro. Dunque, chi inizia? Viola, inizi tu. Va bene, eh, non ho capito se mi presento brevemente o se devo approfondire un po' di più, comunque. Io Vai, mi chiamo Viola Nicolucci, sono psicologa psicoterapeuta e ho cominciato ad occuparmi di psicologia delle nuove tecnologie dal 2011, affrontando tante tematiche diverse, quindi ho cominciato lavorando mm -hmm. online, Facendo consulenza psicologica appunto a partire dal 2011, non per nessuna emergenza come invece uh, ci è capitato quest'anno a causa della pandemia. E poi ho cominciato ad occuparmi di altre sfaccettature, quindi dall'educazione digitale alla gamification, e in particolare negli ultimi anni mi sto occupando soprattutto di videogiochi. Ok, grazie mille, Viola, sicuramente avrai tantissimo da dire. Sì durante questa, questa live, quindi preparati, preparati che <ride> <gay. ride> Ho il sedativo. <ride> no, il sedativo no, io poi ti, ti, ti, è la io birra il sedativo. Birra, la ah birra, ok, eh. ok, allora va bene, sì, sì. va bene, Allora, come sedativo va bene la birra, sì, la proviamo. Vai Federica. Ciao Ivan, grazie intanto per avermi ospitata qui. Buonasera a tutti, io sono appunto Federica Boniolo, sono una psicologa, formatrice e presidente dell'Associazione Uniti in Rete e quello che io svolgo nella mia attività professionale è occuparmi delle, delle tematiche che riguardano appunto il digitale. Mi definisco una psicologa del digitale e non solo psicologa digitale perché poi non sono così tanto smanettona per certi aspetti, però studio quelle che sono le implicazioni e, e il rapporto diciamo, tra, tra l'essere umano e le tecnologie. Sono molto curiosa di tutto quello che riguarda il web e mi occupo di, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo oltre appunto che alla diffusione del, dell'educazione digitale nelle scuole. Ok, grazie Federica. Okay. <ride> quindi, yeah. stavamo, stavamo quindi dicendo... Eh, questo The Social Dilemma, un eh, docufilm che vuole, nel suo intento, Vabbè, adesso vedremo, eh, vuole un po' denunciare, correggetemi se, se, termine, cioè, se non è il termine giusto, vuole un po' denunciare quello che i vari social network starebbero facendo alle nostre menti. Adesso io la dico in modo molto veloce, il documentario dura circa un'oretta, se non ricordo male, Un'ora e, ehm, un un e mezza un'ora e mezza, sì. esatto, sì, un'ora e mezza e vorrebbe essere appunto di denuncia, usa toni molto strong, molto, molto forti. E, insomma, ma che cosa ha ovviamente generato tanta, anche tanta ansia, tanta, tanta paura e tanto terrore. Io sento molti genitori che mi chiedono di questo social dilemma e da quando è arrivato questo docufilm? iniziano, ah ma mio figlio sta sui social network, mio figlio è di qua e di là e così via noi in realtà, specifico subito, non siamo qui per andare contro questo docufilm ovviamente, però e qui mi permetto di anticipare qualche tema mh, ahimè abbiamo notato che in realtà eh, come dico io, non la dice tutta e non la dice giusta ok, poi c'è l'attivista che è in me e, ecco, che cosa sta succedendo, Viola Federica? Allora, che cosa sta succedendo? <ride> uh, niente, è uscito questo, questo documentario, adesso non so neanche esattamente se è uscita a metà di ottobre, forse sì. settembre. settembre. Ok, uh, dunque le, racconto la mia esperienza personale, io ho visto la, la pubblicità un pochino prima che venisse condiviso e normalmente quando vedo queste cose così clamorose um, mi sento sinceramente preoccupata per l'eco che susciterà anche tra i colleghi, ci sono colleghi che non sono specializzati in questo settore ce ne sono altre che invece uh, navigano il nostro, stesso, il nostro stesso settore. Il mio approccio è normalmente cercare di mantenere il silenzio in realtà, per, cer per cercare di... Um, di evitare di aumentare il clamore e, e cerco di contenermi il più possibile. Ecco. Uh, sono arrivata però chiaramente al punto di vederlo, anche per su rimando di alcuni colleghi uh, internazionali uh, che parto subito con la ciccia, mi dispiace, che par <ride> hanno parlato del uh, social dilemma. Uh, dicendo, alcuni sono ricercatori, uh, parlando del fatto che i dati uh, sono stati già uh, disconfermati non so se il termine è corretto in italiano e che uh, questi ricercatori che, erano, che sono psicologi sociali avevano cercato di mettersi uh, in contatto con la produzione del film per condividere i dati che loro avevano raccolto su queste tematiche perché è la loro area di specializzazione e non erano stati non solo accettati ma non, non mi hanno proprio risposto. E, e quindi niente, ho visto il film e mh, la prima visione devo dire che mi ha irritato parecchio, infatti non sono arrivata a, a terminarlo, ho lasciato gli ultimi 20 minuti e l'ho ripreso poi questa settimana in previsione della, della nostra live. Um, adesso la, lascio la parola a Federica, però prima vi preannuncio che eh, io ho visto una sorta di spin-off anche di The Social Dilemma, di cui poi vi racconterò. Ok, grazie, grazie mille Viola. Vai Federica. Sì, allora io l'ho visto, visto quasi una settimana dopo l'uscita più o meno. E, io ho delle, delle posizioni un po' più neutre, o comunque più, meno estreme di quelle, di, quelle di, di Viola, però Viola ha la competenza e per cui eh, ammetto che ha delle conoscenze in più eh, rispetto, rispetto alle mie, se non altro anche della di ricerca scientifica, e dopo so che ci potrà stupire e lo farà con effetti speciali. Eh, la, la mia visione del, del, del documentario, io me lo sono visto tutto, subito, eh, e devo dire che eh, mi ha portato a, a considerarlo una um, occasione persa, una buona occasione persa, nel senso che, da un lato, ehm, un, un, un aspetto positivo è che ha attirato l'attenzione su questi argomenti e tant'è che siamo qui a parlarne anche noi. L'aspetto negativo è che ne ha parlato con toni molto allarmistici, eh, senza un contraddittorio, eh, partendo da un'ipotesi un e portandola avanti senza eh, metterla in discussione e considerando l'uomo insomma la stregua di un burattino eh, manovrabile totalmente e non sono completamente d'accordo su questi punti per cui è un'occasione mancata perché poteva benissimo siccome quello che viene detto all'interno del documentario ehm, è assolutamente cioè sono vere le cose che vengono dette insomma certi meccanismi sono un po' ehm, esagerati sono un po' eh, deformati eh, l'aspetto sceneggiato eh, è tremendo, terribile, a me non è piaciuto neanche un po', ehm, però non possiamo dire che dica proprio delle cose completamente false. Non, non dice tutto, per cui ecco, è un'occasione secondo me per partire da qui e fare delle ulteriori riflessioni eh, con chi vorrà farle, perché chi vuole già partire con il demonizzare le tecnologie si è fermato lì e ha trovato pane per i propri denti, non andrà oltre purtroppo. Questo è la certo, mia prima è certo. così. Sì, Vai. certo, la, facciamo un attimo un passo indietro perché non so se tutti lo hanno visto in effetti. Allora, mm. in questo docufilm si denuncia eh, soprattutto tutto il discorso dell'algoritmo, degli algoritmi dei social network che vanno a fare quello che in gergo viene detto data mining, ma non solo, ossia proprio semplicemente vanno a vedere quello che noi pubblichiamo, con chi interagiamo e così via, questo è un discorso che ormai, meno male, do, già dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, ormai è diventato mainstream, quindi di dominio pubblico, quindi è eh, in base a quello poi analizzano i nostri interessi, ossia tradotto ci profilano, eh, stilano un nostro profilo appunto, per poi calcolare quali post eh, o quali contenuti eh, mettere, praticamente davanti ai nostri occhi. Ora, e fin qui uno dice: beh, d'accordo, eh, lo fanno tutti, lo fa anche Google con le sue ricerche, con il suo motore di ricerca e così via. Quello che vorrebbe essere una denuncia eh, in questo film è che tutto questo avverrebbe a uso e consumo di queste mega-corporazioni che starebbero praticamente sfruttando la nostra attenzione per, eh, praticamente, i loro guadagni, per i loro investitori, ma non solo. Eh, tutto questo lo, fa, lo farebbero anche a scapito nostro, come sfruttando questi algoritmi poi uniti a machine learning eh, e così via, per riuscire a tenerci il più possibile incollati sulla loro piattaforma fino a generare una vera e propria dipendenza. Quindi, quasi arrivando a non permetterci neanche più di, eh, di essere in grado di decidere una roba di questo tipo. Adesso, io la sto, sto ovviamente riducendo, almeno la prima parte di questo film. Mm -hmm in due minuti ovviamente, poi insomma eh, vedetelo e poi tornate qui e guardate poi la registrata esatto. di, questo, di questa live, ovviamente, se non l'avete ancora visto. Ora, eh, quello che a me personalmente ha preoccupato è stato un po', come ha detto Federica, sicuramente il fatto che, allora, è sicuramente un buon punto di partenza sotto certi aspetti, eh, però io poi, mh, sotto questi punti di vista, inizio poi a diventare un po' bastardo perché eh, vedo sempre un po' che cosa potrebbe starci dietro, c'è eh, tutto il discorso delle intenzioni, nel senso ma che intenzioni hanno questi qua? Nel senso che eh, questo film è un film, per come l'ho visto io, eh, che eh, non è affatto neutro, non è affatto neutrale, ma eh, tende proprio verso una parte, ossia adesso la dico proprio ci sono questi, tra virgolette bastardi, ovviamente non vengono considerati così non, che non mi querelino Però, disegniamo cioè, i cattivi della storia esatto, esatto ossia ci sono questi grandi cattivi che tramano non, non solo i nostri danni ma i danni dei nostri cervelli praticamente generando proprio queste forme non di abitudine come forse sarebbe meglio dire ma di, di dipendenza e, e questo sinceramente e secondo me è un punto a sfavore di, di questo film eh, il tutto ammantato di un alone di autorevolezza perché comunque eh, consideriamo che per chi non lo sapesse appunto che questo film, in questo, questo film è stato sia prodotto ma poi sono anche presenti come intervistati come testimonial potremmo dire eh, all'interno di questo film appunto eh, vari big oppure ex big della Silicon Valley, quindi ad esempio abbiamo la, la persona che ha ideato il like di Facebook, ad esempio, e così vari altri, che adesso non cito perché Andrea a memoria, e per cui giustamente è una persona che ignara di queste cose, guarda questo film e dice, beh, cavoli, se lo dicono loro, che c'è tutto questo marciume dietro, sicuramente sarà vero. La questione poi qual è? La questione è, come ha detto Viola, che... In realtà poi ci sono state, in realtà c'erano già prima ricerche di questo tipo ma poi altre ne sono arrivate dopo che hanno disconfermato varie, varie posizioni di, di questo film. Viola te la senti di raccontare un po' quali sono queste posizioni? Allora, sì, prima però parto da, da, da una domanda che faccio a voi e anche uh, a chi ci sta seguendo, nel caso ci fossero dei colleghi psicologi psicoterapeuti. All'inizio del docufilm appunto vengono presentati uh, queste figure di riferimento del settore tecnologico, che sono CEO, manager, executive, eccetera, e uh, parlano di come loro stessi pur uh, Avendo lavorato nel settore tecnologico, ad un certo punto del loro percorso della loro carriera, si sono resi conto di essere dipendenti, di, parlano di dipendenza dalle nuove tecnologie, anche nel momento in cui rientravano a casa la sera. Mi chiedevo, sono stata l'unica a pensare al burnout, o hanno tutti assodato che si trattasse di addiction? Se c'è qualcuno. Eh, colleghi, scrivetelo nei commenti e eh, parliamone. A noi piace rendere queste live più interattive possibile, altrimenti tanto valeva fare una registrata, ok? Quindi questo, questo comunque Viola, in effetti, è un, un ottimo punto. Ad esempio, una cosa che a me non è piaciuta di questo film, ripeto, viste le teste che ci stavano dietro, mi chiedo quanto l'abbiano fatto, fatto intenzionalmente, è proprio questo fatto di puntare praticamente esclusivamente sul discorso di dipendenza, quindi probabilmente andando anche a perdere tutte le sfumature, quindi tu hai parlato di burnout sotto certi aspetti, io aggiungerei anche un semplice, tra virgolette, semplice discorso di abitudine, che è diverso dall'addiction diction, sì, esatto. esatto, e eh, oltretutto, e questa poi eh, ci, ci, ci porta poi un po' a quella che potremmo definire la seconda parte di questo film, eh, quella relativa al ragazzo, che è un po' il mm -hmm. protagonista di tutto, ci arriveremo, eh, si perde anche proprio tutto il discorso di che cos'è in realtà il digitale, prima ancora che i social network, per le nuovissime generazioni. Mm -hmm, sì. Perché ricordiamo che un'altra, in mezzo a tutto questo discorso qui, più potremmo dire più, eh, più accademico, forse più, più istruttivo, mettiamola così, educazionale, ecco, mettiamola così, educational, c'è comunque un po' di storytelling all'interno in cui c'è. Eh, c'è un ragazzo avrà 16 17 anni più o meno a vederlo così, comunque adolescente, ecco, eh, che inizia a, a, ad accorgersi, tra virgolette, di essere dipendente da questi social network, uh -huh. eh, per cui viene rimarcata questa cosa qua, questo aspetto. Tant'è vero che ad un certo punto parte, scatta la sfida, non mi ricordo più a memoria se la madre o la sorella, ma penso la madre, che uh -huh. ovviamente... Eh, iniziano a litigare per questa abitudine a stare sempre sul cellulare, anche a cena e così via. Qua, allora, un certo punto, eh, ovviamente, potete immaginare il ragazzo da buon adolescente: No, ma non è vero, ma io, eccetera, eccetera. Allora la madre lancia la sfida, allora, vediamo se tu riesci a rimanere senza cellulare. Per non mi ricordo più se 5 o 7 giorni. Allora da lì mm -hmm. scatta tutto il dramma proprio <ride> del, di questo docufilm. Quindi questo ragazzo che inizialmente si sì, vabbè, poi inizia a non dormire la notte, inizia perché? Perché, poi, tra l'altro, anche lì io mi chiedo: ma che è il genitore incosciente che lancia una sfida del genere, e lascia poi il cellulare acceso? in carica sul uh -huh. salotto, vabbè, già lì, già lì veramente alla fase <ride> della tendenziosità, scusate ma io mi, mi, mi triggero, come, dire, <ride> però, come, come da boomer dico mi triggero, e, quindi eh, succede appunto, eh, inizia un po' ad avere un po' queste tentazioni, poi ovviamente c'è tutta la suspense, ci casca, non ci casca, non ci casca, eh, a un certo punto a scuola vede due ragazze che si fanno un selfie, e a lui che da lontano le guarda con estrema nostalgia, malinconia. Mm. No? robe di questo tipo. E vabbè, spoileriamo pure perché tanto non è un film, insomma, non è il Signore degli anelli. Dai, possiamo anche dire come va a finire. <ride> allora speriamo eh, che non diventi una trilogia, ma il rischio è che diventi proprio una saga, eh. Viola. Eh, sì. no, beh, se ne fanno un seguito. Con il contraddittorio, comunque chiamando eh, anche il, problema è il contraddittorio e la pensa diversamente potrebbe andare anche, anche bene. Insomma. Sì, perché in appunto, di dicevo, alla fine, alla fine, questo ragazzo non riesce a reggere la sfida, cede qualche giorno prima e utilizza il cellulare, tutto di nascosto. Poi se ricordo male la sorella che lo becca sotto le coperte, con, uh -huh. con i cellulari in mano, ma cosa stai facendo? Insomma, cose di questo tipo. E, ok, comunque ci arriviamo. Quindi, questa è un'altra parte. Allora, Giovanni ci dice: Sono d'accordo, nemmeno a me è piaciuto. Tra l'altro, anche se fosse tutto veritiero, Netflix stessa sfrutta gli stessi meccanismi, binge watching. punto <ride> di interrogativo: Io ti rispondo sì, direttamente, senza mezzi termini. Ma sei totalmente tirata fuori dal discorso. Boom, eccolo qua, allora. Eh, a me Ivan viene da dire, collegandomi un po' a quello che stai right. dicendo tu, appunto eh, legato all'episodio del, del ragazzo, allora io mi sento di dire che è innegabile che le tecnologie abbiano ormai all'interno della nostra vita un ruolo enorme, cioè hanno, eh, ci passiamo tantissime ore, hanno modificato molti dei nostri comportamenti, molte nostre abitudini, eh, ritengo che una delle cose che a me non è tanto piaciuta appunto di questo docudrama è proprio il fatto dell'avere considerato eh, la totale eh, impotenza dell'essere umano di fronte a determinati meccanismi meccanismi poi generati da, da, dagli stessi esseri umani nel senso che eh, chi ha inventato il like, chi ha inventato tutto l'algoritmo, eh, è stato un uomo, non, sono, non è stata la tecnologia. Eh, per cui io ritengo che questo eh, docudrama abbia in qualche modo fornito un, um, un alibi, una scusante per molte persone, eh, per eh, come dire, togliersi dall'impiccio di impegnarsi a gestire queste tecnologie in modo attivo. Perché tanto il messaggio che viene passato per tutto il documentario è c'è cioè, questo potere più forte di noi, siamo dei burattini loro mani, non, non possiamo venirne fuori se non cancellandoci dai vari social network e non usando più le tecnologie. L'uomo, oggigiorno sappiamo che eh, lo vediamo anche per altre situazioni che stiamo vivendo, eh, va di moda l'attribuire la colpa sempre a qualcun altro, non guardarsi mai... Uh, noi stessi ma guardare sempre gli altri, dare la colpa agli altri trovare un responsabile, trovare una scusante per non impegnarsi per non... per cui Penso che The Social Dilemma ha fornito veramente un grosso alibi alle persone, anche perché poi ne parleremo, ma non dà neanche delle soluzioni, non propone neanche niente di, di costruttivo. Per cui è molto pericoloso anche questo messaggio, secondo me, perché invece l'essere umano, fortunatamente, che mi risulti, insomma, siamo ancora in possesso di un cervello. E, e dobbiamo semplicemente tornare ad utilizzarlo e, e a capire che, che abbiamo il potere di poter decidere anche dell'uso che facciamo delle tecnologie. Esatto questo... Delle... Esatto, esatto, questo è un, altro, è un altro punto, perché in effetti c'è un po' questa idea dell'uomo nero, in questo, in questo docufilm c'è sempre questa idea dell'uomo nero, in questo caso sono i, i facebook Beh. della situazione, ma non solo, <ride> Come scusa, Viola? Sono tre gli uomini, i bot di intelligenza no. artificiale che pilotano ah, il comportamento della donna. Manovrano. Eh, sì. L'hai visto bene, allora? Eh. Eh. Allora, io ho rimosso, guarda. Eh. Mi ricordo solo, vado ho per visto. punti sommi, proprio. Sì, sì. Io due vado volte l'ho ricordato poi alla fine. Eh, beh, sì, perché l'autolesionismo tra noi psicologi, giusto, alla grande proprio. Comunque, a di di quello, eh, quindi stavo dicendo. In effetti c'è questa idea dell'uomo nero che manipola gli esseri umani, cioè questi uomini neri che manipolano gli esseri umani come fossero dei burattini. Oltretutto, questo è un messaggio che viene anche visivamente, ehm, visivamente trasmesso, ad esempio, dalla raffigurazione che è un po' stile inside out. Eh, ogni tanto si vede la scena all'interno degli algoritmi. Quindi sono una o due persone che sarebbero gli algoritmi e c'è la raffigurazione in 3D di questo ragazzo che è veramente lì, che guarda gli schermi, man mano si gira, man mano che gli arrivano le sollecitazioni eh, delle luci, degli schermi, eh, proprio come fosse un buracino. Una bambola un voodoo. Esatto, una bambola voodoo, esatto, esatto, proprio con le braccia cadenti, così, con la testa un pochino, e così via. Allora, sicuramente dietro ci sarà anche una scelta stilistica perché altrimenti dopo... 5 minuti la gente si addormenta consideriamo anche che non è un documentario accademico quindi per forza comunque un minimo ci deve essere però di fatto lancia un po questo problema che secondo me toglie anche potere all'individuo sì. perché se noi andiamo a vedere eh, perché? perché è sempre colpa di qualcun altro punto Allora, se nella nostra vita è sempre colpa di qualcun altro non sarà mai responsabilità nostra e di conseguenza tra le righe, noi non avremo mai un vero potere decisionale sulle cose che ci accadono. Ok? Quindi, come dice giustamente Federico, io sono d'accordo con te, in effetti qua manca tutta la parte nostra, ossia che ruolo abbiamo noi, nel bene e nel male, perché la, respons perché responsabilità, la responsabilità è vero che ci impone sicuramente dei pesi non indifferenti, però c'è dà anche un grandissimo potere, è ovvio che è un potere pesante da gestire, questo sicuramente, quindi questa idea che c'è questo algoritmo che eh, sembra quasi che vada un po' per i fatti suoi, no, così, e ci manipola dall'alto come fossimo dei burattini, a me sinceramente, non dico stona, ma ha anche iniziato un po' a stancarmi, questo lo dico, sto esprimendo un giudizio adesso, non mm -hmm. ce la faccio ad essere completamente neutrale, però sicuramente... Eh, mi, ha, mi ha proprio stancato, perché, per carità, è vero che comunque eh, ci sono degli algoritmi che fanno di tutto per tenerci incollati alla piattaforma, perché ci sono anche de degli, degli esperti che studiano apposta, tu studiano delle UX design e così via, studiano proprio le piattaforme in modo da eh, sviluppare noi determinati comportamenti, d'accordo, ok. Però io mi sono chiesto, guardando questo film e poi leggendo appunto le varie ricerche scientifiche, ma noi esseri umani siamo davvero così facilmente manipolabili? Non so, Viola, tu cosa ne dici? Allora, eh, grazie di aver parlato di, di user experience e di design, perché secondo me questo docufilm eh, dipinge male anche la categoria che lavora nel settore e a sproposito, nel senso che il design chiaramente è sviluppato per influenzare il nostro eh, comportamento, però quando si, si insegna design e user experience il primo esempio che si fa è quello di una porta. La porta è disegnata in un certo modo, per, eh, è disegnata in un modo mh, da facilitare il processo di apertura, quindi da influenzare il modo in cui interagiamo con lei. Anche in questo caso si tratta di eh, indurre eh, un comportamento ed è un meccanismo di persuasione, quindi la persuasione di per se stessa è qualcosa di neutrale. La user experience di per se stessa eh, vorrebbe... Migliorare l'esperienza dell'utente e fare questo mettendo l'utente al centro considerando i suoi limiti, stiamo parlando di limiti cognitivi e risorse, quindi non vuole manipolare nel senso controllante l'utente. Eh, quando parliamo di manipolazione, allora eh, stiamo parlando di meccanismi di user experience che si chiamano dark patterns, che sono solo però una parte eh, del design. Ecco. Ma eh, qui si, il problema è che questo eh, docufilm banalizza mentre poteva semplificare e dare delle informazioni effettivamente interessanti, come, come dicevate voi. Ecco. Eh, un altro punto interessante che secondo me è giusto condividere è che noi ci siamo concentrati sulla prima parte, che è quella che tratta la tematica della, della salute mentale, perché comunque si tratta della relazione che l'adolescente ha con le tecnologie e un adolescente comunque comincia a sviluppare un suo, un suo pensiero critico. Uh, anche se uh, il film lo ritrae in maniera particolarmente vulnerabile, soprattutto nella seconda parte che è quella che tratta la, la tematica delle fake news e del sì. peso che hanno sulle, sulla, sulla democrazia. Uh, The Social Dilemma vuole creare un movimento per cui sta cercando persone interessate a condividere in eh, ambiti pubblici insomma con grandi audience queste tematiche, il problema dell'etica dell nella tecnologia c'è non lo nego neanche io ma conoscevo movimenti etici già antecedenti al a The Social Dilemma e, e quindi eh, hanno organizzato quello che si chiama un uh, virtual tour di cui mi ha messo a conoscenza Federica e sostanzialmente tratta delle tematiche specifiche, uh, adesso non so esattamente se ogni due settimane o ogni mese questa no cioè, domani mattina a luna verrà trattato il tema delle elezioni perché la prossima settimana ci sono le elezioni americane quindi l'influenza delle tecnologie uh, sul voto e sulla democrazia ma nella, uh, nella proiezione precedente qualche settimana fa si è parlato di, di adolescenti io sono riuscita a registrarmi all'evento e l'ho trovato abbastanza sconvolgente. Sostanzialmente eh, quello eh, che accadeva è che c'erano la regista del film insieme ad una giornalista, credo della CNN, che intervistavano eh, alcuni ragazzi adolescenti cercando conferma di quello che hanno sostanzialmente, scusatemi, eh, cominciato a instillare nel docufilm. I ragazzi sono stati abbastanza equilibrati, devo dire, nel senso che ehm, la, soprattutto la giornalista era molto provocatoria e manipolatoria, quelle domande erano da clickbait, perché questo è un docufilm da clickbait, comunque le meccaniche sono quelle e già è un dark pattern quello di suo. I ragazzi sono stati equilibrati, quindi come stiamo facendo noi in questa conversazione, hanno riconosciuto alcuni meccanismi e le influenze che questi hanno su di loro, sulla vita dei coetanei però senza troppo drammatizzare. Chiudo dicendo che è possibile, se volete assold assoldarvi a questo circuito dei virtual tour di del Social Dilemma, loro mettono a disposizione un corso di formazione di 1.500 euro. E uh, l'episodio, le, quello sull'impatto uh, uh, sull della salute mentale negli adolescenti, è stato rimosso. Quindi non è più accessibile e non c'era la possibilità di chattare su YouTube, di chattare lì e di commentare. Io non ho pensato di utilizzare Twitter in quel momento, perché Twitter lo utilizzo in un altro modo, ma non c'era una, un, una possibilità di dialogo simmetrico ed andava in live. E tutto okay. questo, ecco, per il retroscena eh, sì. simpatico, diciamolo, è che Ormai io e Viola, che non ci conosciamo di persona, nel senso che ci conosciamo solo virtuale, digitale, eh, però io ho cominciato a capire come, come lei ragiona. Mi e, manipola! E le, la sto manipolando, <ride> esatto, e ogni tanto eh, mi diverto, perché ormai è tutto un divertimento, ad inviarle eh, le segnalazioni delle cose che sono sicura che le fanno partire il travaso di Bile, no? In realtà lo faccio perché si deve mantenere attiva e Mi per si informi giusti sanzionati. Uh. E quindi l'ha mandato questa mm -hmm. cosa, eh, ecco, è un piccolo retroscena, ecco, io mi diverto con poco. E, mm -hmm. eh, no, per quanto riguarda, mi aggancio al discorso appunto della, della salute mentale, perché poi all'interno dei docufilm eh, vengono anche presentati dei dati che riportano appunto statistiche di eh, percentuali di eh, ragazzi eh, di, che soffrono di depressione, suicidi, dal 2011 mi pare. Più o meno in America eh, e, e vengono correlati questo aumento esponenziale appunto del, della depressione, dell'ansia, del suicidio e dell'autolesionismo in America, vengono appunto eh, correlati con l'aumento dell'uso delle, delle tecnologie. Um, allora, anche qui, eh, e anche qui viola a una marea di risorse che poi eventualmente mi so che metterà a disposizione anche di chi. Vuole andare a, ad informarsi e è bene farlo. Eh, anche qui la cosa che mi ha infastidito è che si, si è partiti proprio dando per scontato che dietro alle problematiche di depressione, di ansia, di autolesionismo dei ragazzi di oggi ci sia solo e esclusivamente il digitale, i social e le tecnologie. Eh, svolgendo io attività, eh, vedendo ragazzi. Eh, Sapendo un po' come vanno queste cose, ehm, per la mia esperienza invece devo, eh, devo dire il contrario, nel senso che tante volte incontro eh, ragazzini eh, che si ehm, come dire, rifugiano nelle tecnologie perché hanno problemi in altri ambiti della loro vita, in altri contesti, in quello scolastico, in quello familiare, eh, in quello di, di, eh, nazionale, quindi con i coetanei. Quindi tante volte in assenza di un sostegno di un, eh, degli adulti anche di riferimento che eh, riescono a captare questi malesseri i ragazzi si rifugiano in questi mondi nei videogiochi piuttosto che nei social network per cui ci sono già a monte delle altre problematiche che causano questi disturbi. Eh, mi è dispiaciuto appunto che eh, questo eh, documentario appunto venisse presentato questa correlazione perché secondo me non è assolutamente attendibile ecco o comunque non lo è nella percentuale che loro riportano quindi l'invito insomma se ci sta seguendo qualche qualche genitore eh, è quello di eh, non partire subito in quarta dando la colpa alle tecnologie ehm, e ricordare ne abbiamo parlato anche un mese fa più o meno quando purtroppo eh, si è suicidato quel ragazzo e, e la colpa è subito stata data ad una challenge. Eh, vabbè, tralasciamo come è stato presentato dai giornalisti insomma, il tutto che anche lì bisognerebbe fare una serie, la faremo, anche magari un appuntamento anche su questo tema. Eh, ormai propongo anche Ivan, propongo gli argomenti. Eh, no, ecco, ricordiamoci sempre che se alcuni ragazzi arrivano anche a dei gesti estremi eh, è perché dentro di loro comunque c'è già un malessere che provava quindi non, un ragazzino non, non arriva a suicidio perché incontra in rete qualcuno che gli dice sì. partecipa a un gioco, cioè è più complesso il meccanismo psicologico dei ragazzi, quindi non banalizziamo, parliamone, parliamone con i ragazzi, parliamone con i genitori, ma non banalizziamo questa, eh, questa situazione. Ecco. Esatto, guarda Federica, mi, mi aggancio a questo punto io, Giochiamo in circolo, appunto, perché appunto eh, anch'io una mia attività di educazione digitale, quindi formazione nelle scuole, ma anche laboratori con i ragazzi, eccetera, eccetera, quindi tutti gli studi che faccio, in effetti in realtà la correlazione è sempre stata inversa, nel senso che nel, nell'opinione comune c'è il fatto che eh, è la tecnologia e il digitale che generano nei ragazzi questa sorta di, tra virgolette, comportamenti devianti, parliamo dell'aggressività la violenza, il ritiro sociale e così via, quindi anche il discorso della depressione, ad esempio, e così via, quando in realtà, ovvio, tolta una piccola percentuale che esiste sempre, sicuramente, però, come dicevi giustamente tu, eh, eh, anche le ricerche confermano che in realtà la correlazione è esattamente invertita, ossia non è il digitale che che fa isolare i, i nostri ragazzi ma sono i nostri ragazzi che trovano nel digitale un rifugio eh, parliamo dei cosiddetti videogiochi violenti no che, che poi vabbè adesso poi viola si mette a ridere ecco se ne va abbiamo perso viola per sempre no deve ah, no, okay. ha, ha deciso di ubriacarci <ride> per dimenticare di queste cretinate mettiamole così eh, allora già lì c'è da, da veramente da capire ma cosa vuol dire oggi nel 2022 nel 2020 L'idea di videogioco violento, sì, magari c'è qualcuno palesemente violento, se tu mi parli l'ultima versione di Tekken, eh, vabbè, oh, lì ci si mena ed è un conto, però se parliamo di altri videogiochi dove ci si spara e così via, cioè, l'elemento violento non è l'elemento violenza quello principale, anche perché oltretutto io vedo, io non ho una console, però studio i gameplay molto spesso e vedo che ad esempio anche di fronte ad alcuni video dei videogiochi considerati violenti, io vedo addirittura gente che li risolve, ad esempio con altre modalità, tipo modalità stilt, mm -hmm. quindi furtivi e così via, quindi quasi, non dico senza uccidere, vabbè, l'elemento c'è sempre, ma non con tutta questa aggressività, questa roba, quindi diciamo che proprio la definizione di videogioco violento ormai sta molto stretta, perché i videogiochi ormai sono dei veri e propri romanzi, dei film, quindi sì. hanno delle trame, hanno caratterizzazioni di personaggi, presentano situazioni, addirittura in quelli, negli open world c'è cioè addirittura un mondo da esplorare, punto, mm -hmm. con delle situazioni da risolvere, fine. Quindi, ecco, comunque è stato ormai ampiamente dimostrato, proprio dalle ricerche, quindi non ce lo stiamo inventando noi, che in realtà i sono i ragazzi che trovano all'interno di questi videogiochi, o meglio, all'interno di queste modalità di gioco, l'espressione eh, di un malessere, di un disagio di una rabbia anche semplicemente magari fosse anche solo rabbia adolescenziale che loro sentono dentro quindi è l'esatto opposto: ossia cioè il digitale diventa non dico causa, non dico motivo ma dico proprio Opportunità di espressione. È uno strumento di, di compensazione. Adesso uh, no. cerco di semplificare io, uh, mettendo vicine tematiche adiacenti. Io, mi, per un lungo periodo, mi sono dovuta occupare anche <coughs> del. Uh, del gaming disorder, quindi del disturbo da dipendenza da videogiochi, andando a cercare di capire se ci fossero veramente delle fondamenta di tipo scientifico e ancora ad oggi c'è una discussione perché non ci sono dati eh, sufficienti che provino l'esistenza di questo disturbo, che comunque coinvolge il 3% della popolazione mondiale, quindi nessuno nega che ci sia un fenomeno, Uh, però si riflette sulle cause e quello a cui si è arrivati è che pro molto probabilmente l'abuso di videogiochi, uh, quindi l'uso in alcune circostanze è un uso compensatorio nel caso della dipendenza legato alla frustrazione di bisogni motivazionali principali quindi competenza, autonomia e socializzazione nel contesto sociale, nel contesto familiare e nel gruppo dei pari. Quindi probabilmente quando c'è una frustrazione o eh, una non sufficiente validazione della persona eh, è possibile che mh, poi si mettano in atto dei, dei meccanismi, anche con sì. l'utilizzo dei social network, del cellulare, eccetera. Sì, esatto. Ecco, poi mi aggancio anche, nel frattempo, carissimi, che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, così intanto ne parliamo. Eh? Eh, quindi sto dicendo, anche ad esempio, mh, ecco, il discorso di questo ragazzo, di questa challenge, di questa sfida che viene fatta dalla madre, ad esempio a me ricorda molto varie ricerche che ho, che ho studiato, che hanno voluto proprio vedere, non so se si siano ispirati a queste ricerche, per queste scene in cui eh, hanno voluto vedere quanto degli adolescenti sarebbero stati in grado di resistere senza cellulare quindi poi stirando le percentuali e così via però anche queste ricerche così come questo questo concept del fi all'interno di questo docufilm lascia il tempo che trova per un semplice motivo perché messa così non tiene conto di che cos'è veramente il digitale per i nostri ragazzi mm -hmm. Perché in, messa così, come appare lì da, quel, da The Social Dilemma, appunto, eh, sembra che il digitale sia semplicemente un sollazzo per i nostri ragazzi, un, una robetta così che fanno tanto per cazzeggiare, oppure per farsi vedere, per, per vagoneggiarsi e così via. Per cui se li privi del cellulare, loro non possono più fare i fighi su Instagram e per cui vanno in palla e quindi gli scatta la dipendenza devono rimettere mano al cellulare e così via. In realtà, in realtà, per i nostri ragazzi, il cellulare è la vita, ma non per questioni di addiction, per questioni semplicemente di abitudini di vita che sono differenti dalle nostre, in cui il digitale si inserisce. Ad esempio, ad esempio eh, penso, mi viene sempre l'aneddoto di un ragazzo, ormai qualche anno fa, che ho seguito personalmente, eh, che andava malissimo a scuola, era sempre, non studiava a casa, era sempre fuori con gli amici e così via. La madre a un certo punto gli ha, ha deciso di ritirargli il cellulare per una settimana, sette giorni. E dopo un po', dopo qualche giorno, mi telefona la madre per dirmi: ah, prima stava sempre vi, usciva sempre, adesso sta sempre tappato in casa, me lo sta facendo apposta. Io parlando con lui, a un certo punto gli chiesi, ma oggi pomeriggio non esci? Lui, no, no oggi non esco, ma eh, come mai? E lui fa, eh, non so dove siano i miei amici. E io gli chiesi, ma eh, cosa vuol dire? In che senso, non sai cosa vuol dire, non, sai dove, non so dove sono i miei amici? Eh, perché la mamma mi ha ritirato il cellulare, non posso usarle, quindi non so dove si stanno incontrando in questo momento. Mm -hmm. Ok, quindi il mondo dei nostri ragazzi è completamente real time, molto più di noi molto più di noi rispetto a noi adulti, quindi eh, noi li vediamo che escono dalla scuola, da scuola hanno già il cellulare in mano, oh raga dove vi, dove vi trovate? Non è più come una volta che avevamo ancora i telefoni appesi al muro per cui ci davamo appuntamento mm. da un sabato sera all'altro sabato sera, ad esempio, oh, ecco. Quindi ecco che in una scena come quella lì di questo ragazzo, in realtà i ragazzi a un certo punto sentono la mancanza dei cellulari, perché sarebbe, perché se tu li togli il cellulare, li togli ogni contatto con i ragazzi, ogni contatto di socializzazione, perché tipo tramite i gruppi di Whatsapp e così via, eh, ogni possibilità appunto di sapere dove sono in real time, perché se non possono essere contattati, non è che due o cinque giorni prima si mettano d'accordo su dove incontrarsi il sabato dopo pranzo. E così via, un po' come togliere a noi, proprio nell'ordine, tutto insieme, la carta di credito, il telefono, l'auto, come per se ci sì. togliessero. Vai Federica abbiamo il, il, il, il, il problema di ritorno abbiamo il di eh, no, anche se che a me allora, preme, eh, siccome appunto tra, tra voi due sono la parte un po' più, lo direte subito, un po' più eh, neutra eh, o comunque insomma che ha una posizione non così eh, estrema né da una parte né dall'altra mi preme comunque sottolineare che condivido il discorso che hai fatto assolutamente perché poi è la realtà che mi eh, che mi riportano i ragazzi che incontro che conosco um, però questo non vuol dire che noi eh, dobbiamo lasciare a loro lo strumento eh, e lasciarli fare un po quello che vogliono o comunque e qui mi collego poi ad un'altra pecca del, del docufilm o comunque um, perché nel docufilm parlano di questi ragazzi e, e sembra che queste tecnologie cadano dal cielo cioè i ragazzi si ritrovano in mano così eh, la colpa non, non si capisce allora quindi non è tanto comunque questione di colpa, è questione che sono strumenti che noi lo diciamo sempre, eh, devono essere consegnati ai ragazzi a seconda del livello di maturità. Non c'è la classica domanda di ogni incontro, a che età posso comprare il cellulare a mio figlio? Non c'è un'età, noi siamo anche stufi forse di rispondere un po' a questa domanda, nel senso che dipende anche molto dal livello di maturità del bambino o ragazzo. È logico che eh, a seconda dell'età, Bisogna fornire gli strumenti, ma non basta fornire gli strumenti, bisogna fornire la competenza, la conoscenza. E quello che viene a mancare eh, all'interno di The Social Dilemma è proprio, al di là che mancano proprio totalmente delle, eh, dei consigli o delle indicazioni costruttive su come arginare questo dilemma, appunto, eh, non si parla proprio di tutta l'importanza e del ruolo che ha l'educazione digitale in tutto questo, nel senso che eh, dobbiamo metterci in testa che Certe dinamiche non, non possiamo cancellarle da un giorno all'altro. Senza il digitale non ci possiamo vivere. Eh, non basta e non serve a niente anche cancellarsi dai social e non utilizzare i computer o, o i telefonini. Quello che serve è eh, quando vengono regalati eh, certi strumenti ai propri figli assicurarsi che prima abbiano... Uh, come dire, intrapreso un percorso di, di educazione digitale di conoscenza dello strumento che gli garantisca di sfruttare le opportunità di questi strumenti senza cadere in quelli che sono i rischi, perché anche qui uh, non giriamoci attorno. La rete è piena di insidie, è piena di rischi. Questo però non vuol dire che la rete sia, cioè, la rete è sempre fatta di uomini, di persone, per cui non è la tecnologia che è pericolosa e, e, ed è il demone sono gli uomini dietro che la usano a volte in modo sbagliato, per cui eh, fornire ai ragazzi è indispensabile la conoscenza degli strumenti prima di darglieli in mano, questo fa la differenza. Eh, invece più delle volte si parte con dare in mano questi strumenti ai ragazzi senza una loro eh, conoscenza eh, a priori, e ovviamente poi si rischia di trovarsi in situazioni anche spiacevoli. Questo insomma è giusto perché appunto poteva sembrare quasi che siccome i ragazzi di oggi eh, la loro vita è tutta online, eh, cioè diamo i cellulari subito appena lo richiedono a sei anni magari perché comunque la loro vita è tutta online. C'è sempre insomma una, un giusto mezzo di fare le cose e il genitore deve sempre Vigilare eh, assolutamente su, sui figli da questo punto di vista. Sì, ecco, mi, mi aggancio di nuovo a te Federica perché hai sollevato anche un discorso eh, molto interessante. Mm, faccio solo una pausa molto breve per, per iniziare a chiedere agli amici che ci stanno ascoltando, eh, a parte sempre che cosa ne pensate, ma secondo voi. Come stanno le cose secondo voi e quali potrebbero essere le soluzioni oppure la soluzione? Provate a suggerirlo nei commenti, così magari ne parliamo insieme, mentre noi adesso andiamo avanti parlandone, così poi magari in chiusura vediamo un attimo questo elemento, proprio per recuperare un po' quello che è il Social Dilemma o volutamente o non volutamente, non lo sappiamo. Eh, comunque non ci dice Ok. comunque in effetti dicevo Federica hai sollevato una questione molto importante che è quella della consapevolezza ossia l'utilizzo consapevole del mezzo, quindi non è tanto il fatto che eh, tu ragazzino non devi più usare lo smartphone ma io ti insegno che eh, puoi usare lo smartphone anche in altri modi, che non c'è nulla di male a pubblicare le tue stories su Instagram, no? ovvio, entro certi, certi crismi, con tutti, ovviamente, le regole della cyber security, la sicurezza, tutto quello che già sappiamo e già diamo per scontato. però di per sé non ci sarebbe nulla di male. Ma sappi che quello stesso, quella, quella stessa scatoletta di plastica che è sempre tra le mani, tu la puoi usare anche la puoi usare anche. Per altri, per altri scopi. Ad esempio penso a vari progetti che ad esempio, sto portando anche in questo periodo di fotografia, ad esempio, eh, o di video, proprio in cui i ragazzi, proprio parte del progetto, i ragazzi eh, fanno reportage, realizzano video e così via, documentano ad esempio il loro quartiere, robe di questo tipo, non usando eh, videocamere professionali e così via, ma usando il loro stesso cellulare, ossia lo stesso cellulare che loro hanno in giro, che è proprio il loro di proprietà. Okay. Allora, Vai, mi, mi fate riflettere entrambi su una cosa, state raccontando, io uh, tendenzialmente non faccio quasi più educazione digitale, qualche volta mi viene richiesto di parlare di, di videogiochi nelle, nelle scuole, quindi state raccontando i vostri interventi e nei vostri interventi chiaramente passate del tempo con i bambini e con i ragazzi, da quello che ho capito che sia per una sessione singola, che sia per un, un intervento che dura l'intero anno scolastico o magari un ciclo addirittura più lungo. Quindi passate del tempo con i ragazzi. Um, e questo mi fa pensare che in un mondo ideale a me piacerebbe, poi sono genitore anch'io, che il genitore rispetto all'uso all delle nuove tecnologie che il figlio fa non avesse solo un ruolo di vigilanza, ma che ci fosse del tempo passato insieme allora si passa del tempo insieme con le nuove tecnologie con i videogiochi che è una roba che comunque se non si è appassionati spaventa se non si passa quel tempo per una cosa del genere in che modo le famiglie e i genitori passano del tempo insieme ai figli perché vorrei che ci fosse un'alternativa se non c'è un'alternativa prendo dell'altra birra <ride> A, a quante birre sei, Viola? Dai, sei no, è sempre la stessa, sono l'unica che beve. Vabbè, io ho un misero caffè che ormai sarà un blocco di ghiaccio. Lo vero volentieri alla fine. Tu del tè, eh, va bene. Sì, allora, ecco, eh, un bellissimo punto, Viola, perché in effetti il digitale comunque è parte ormai della vita dei nostri ragazzi anche di noi adulti in realtà è inutile che additiamo sempre i soliti ragazzi eh. ehm, ecco quindi adesso evitiamo ovviamente di eh, il victim eh, blaming o comunque evitiamo questi, queste cose qua ovviamente però in effetti un genitore che non si interessa della vita digitale di suo figlio si perde penso almeno un 70-80% della vita di suo figlio, perché è vero che suo figlio poi va a scuola, magari va a calcetto, va a nuoto e così via, ma al giorno d'oggi queste attività, per quanto nominalmente comportino un enorme numero di ore giornaliere, sicuramente, ma in termini di importanza, di impatto e così via, penso che saranno tipo il 30-40% della vita dei nostri ragazzi. Tutto il resto lo fa ciò che, lo, ciò che avviene allo, eh, nei loro confronti sul digitale. Per questo anche io ad esempio con i genitori dico sempre quando tornate a casa, quando vostro figlio torna a casa e chiedete come è andato a scuola, come è andata ai campetti, come è andata in oratorio, come è andata a calcio, chiedeteli anche come è andato su WhatsApp, come è andato su Instagram, come è andato su TikTok e così via, perché non è solo un, un dire vabbè ah eh, io non ne capisco nulla che ci sta perché insomma è uno nella vita anche altro da fare ad esempio portare a casa il pane per i figli è colpa del covid ho fatto tardi per colpa del covid <ride> esatto ho fatto tardi per colpa esatto eh, quindi appunto la, la questione è quella cioè veramente eh, non solo ci si perde un'enorme fetta di vita dei nostri ragazzi ma si manda anche implicitamente per carità non in cattiva fede ci cioè, mancherebbe un, mess il messaggio, un messaggio a questi ragazzi, per cui a tutta questa parte della tua vita non dico che non me ne freghi nulla, ma non la capisco e quindi la evito direttamente, non ne parliamo perché tanto, non so Federica, io sai che io so, riesco ad essere meno neutrale di te, sì. che, anzi al contrario, non ce la faccio ad essere neutrale come te, sì. ti invidio proprio, infatti guarda come backstage te lo dico subito, perché tu mandi il link a Viola, poi Viola, abbastanza dentro, manda il link a me, dopo <ride> che li ha cominciato in modo neutrale, manda il link a me, io poi... E poi scateniamo i flame. Nervo. Esatto, entro dentro come un caterpillar, perché se sei un professionista, <ride> un attimo termine, e dice una stronzata, Prometo... io non ti scuso, hai detto una stronzata, punto. Pro se non sei un professionista, il... io te lo spiego. Scusa, Federica, Lo metto in vai. diretta che quindi non mando più niente a Viola no, no. <ride> no. Allora ecco, io... scusa, eh, scusa Federica vai vai, dopo ti dico un commento che... di Emanuele vai, vai. Sì, infatti ho visto e tra l'altro ho visto anche qualcuno che l'hai messo anche in primo, in primo piano appunto ha, ha portato un link e presumo eh, perché mi sembra di averlo anche letto quell'articolo, però appunto si parlava di strategie di, di prevenzione eh, No, allora io a volte, ehm, come dire, eh, no, non so che parole usare per evitare di, di, di, di scavarmi la fossa da sola. No, allora, io, io non, sono, eh, non sono genitore, non ho figli, per cui eh, questa è un po' una pecca, una lettera scarlatta che mi porto dietro eh, quando magari faccio degli incontri con i genitori perché. La domanda viene fuori sempre, no? Ah, ma lei che dice tutte queste belle cose, che ci spiega cosa dobbiamo fare, lei poi... No, io, è vero, mi manca questa parte. Quando parlo, e l'ho detto anche prima, del, del, delle tecnologie e dei ragazzi... Um, io vorrei appunto che ci fosse da parte dei genitori un coinvolgimento che come diceva Viola non deve essere solo di vigilanza perché sappiamo che la vigilanza non porta a nulla di buono, uh, deve essere una, un, un atteggiamento di ascolto, di dialogo di, di compartecipazione nel, nelle, nel svolgere delle attività è vero che questo um, è difficile per genitori che non hanno, eh, si sono trovati a dover fare questo trasloco l'analogico al digitale, non tutti l'hanno presa benissimo, lo sappiamo, per cui ci sono ancora eh, molti limiti per quanto e molte lacune per quanto riguarda appunto uno di questi strumenti. Però io penso che a maggior ragione un genitore che eh, è consapevole eh, di non avere le conoscenze adeguate di un determinato strumento, prima di affidarlo al proprio figlio, dovrebbe o informarsi lui in primis, eh, oppure fare in modo che al figlio vengano fornite da qualcun altro tutte le adeguate eh, indicazioni appunto per raggiungere questa consapevolezza e mh, è per quello che oggi giorno che poi è, è bellissimo perché eh, quando si va nelle scuole e si, si parte con l'atteggiamento di eh, io sono venuto ad insegnarti come usare questi strumenti la reazione dei ragazzi quasi sempre è andate a insegnarlo agli adulti che stanno facendo le peggio cose online tra hate speech tra Tante altre cose e lo stiamo vedendo in questo periodo in cui eh, mi sembrano un po' tutti impazziti, eh, per cui eh, veramente la, la tentazione di chiudere Facebook, di togliermi da Facebook ogni tanto mi viene, però non posso perché poi eh, come faccio a lavorarci? Eh, ok, quindi... Ehm, questo per dire che c'è bisogno, e mi dispiace che eh, appunto il eh, social di Emma non l'abbia eh, approfondito questo aspetto, c'è bisogno per tutti per convivere serenamente con queste tecnologie che ribadisco, di sicuro hanno un ruolo importante nelle nostre vite, hanno modificato tanti nostri comportamenti, tante nostre abitudini, hanno fatto emergere anche delle problematiche anche relazionali tra le persone. Io riconosco che ci sono dei problemi legati all'uso delle tecnologie, ma sono problemi legati a, ad un uso distorto o non consapevole delle tecnologie, è dovuto a non ehm, competenza da parte della persona non vorrei tornare nella frase trita, riprita, eh, non è tanto la tecnologia il problema quanto l'uso che se ne fa eh, che si dice sempre però il concetto è vero per cui anche qui un'occasione persa per il docufilm docu di approfondire anche questi aspetti eh, tra, le, tra le tante insomma, eh, aspetti che non, non ci tornano ma ecco, molto sì, ecco, eh, su questo ad esempio Emanuele dice una cosa molto interessante e secondo me sotto sì. certi aspetti in effetti è giusta. Un attimo che ve l'evidenzio. Eccolo qua. Un documentario troppo approfondito forse non sarebbe stato apprezzato dal pubblico di Netflix e questo può aver spinto la piattaforma a volere un docufilm più provocatorio che informativo. Del resto parliamo di piattaforma di intrattenimento, non di informazione, di certo ha fatto rumore, magari l'unico... Obiettivo dei, dei produttori? Allora, sicuramente se fosse stato un, ehm, un documentario più pacato, più neutrale, adesso io non voglio, non sono un insider, però secondo me è una mia opinione personale, eh, difficilmente Netflix l'avrebbe appoggiato. Mm -hmm. Ok, ma non perché Netflix sia dalla parte di questi cattivoni, per carità, ma. Giustamente Netflix cerca intrattenimento, non vuole gente che si intrattiene, non gente che si addormenti davanti alla, alla televisione, questo sicuramente. Eh, da una parte è vero, dall'altra, secondo me, però eh, c'è anche la possibilità di intrattenere pur rimanendo e quindi non annoiare pur rimanendo neutrali. Qui io parlo proprio da, da divulgatore. Ok? Per cui come divulgatore, quando Faccio il divulgatore e non l'accademico, appunto. Eh, sicuramente devo sempre considerare che non posso annoiare le persone, però questo non vuol dire dimenticare delle cose o sbilanciarmi, posso anche farli in modo più neutrale. Riguardo al fatto che di certo ha fatto rumore, è verissimo, sicuramente. Il problema, qual è? Il problema è che quando tu fai rumore, devi sei anche responsabile di quello che potrebbe accadere dopo que tutto questo rumore. quindi Secondo me, e di nuovo la mia opinione, per come io vedo proprio il mestiere, tra virgolette, sempre che esiste un mestiere di divulgatore, ossia è quello di preoccuparsi, preoccuparmi anche della scia che potrei lasciare esatto, dietro dicevo, certe mie dichiarazioni. Mio. Che esatto. cerco di non condividere, sicuramente non in anticipo perché molte cose mi arrivano uh, da ambienti internazionali, dal Regno Unito, dall'America, quindi almeno una settimana in anticipo di non condividerne in anticipo con, uh, con l'Italia e soprattutto di non accendere delle micce con uh, dei gruppi di pubblico uh, più sensibili che non sono per forza solo i genitori ma anche uh, i gruppi chiusi di psicologi che magari hanno una mentalità meno aperta o, o lavorano in altri settori e non, uh, non sono ferrati alla stessa maniera quindi raccolgono informazioni più generiche, li raccolgono ma sono più generiche eh, non essendo addentro magari hanno meno capacità critiche perché te le sviluppi nel tempo, non perché esatto. non le possano sviluppare. Sì, Non solo, ad esempio, ad esempio questa è una cosa che per realtà è faticosa, non sempre ci riesco, ad esempio un altro accorgimento che cerco di fare io quando realizzo i miei podcast, i miei video o scrivo gli articoli, è quello di fare in modo che sia tutto per quanto possibile autoconclusivo. Mm -hmm. Perché? Perché oggi la gente consuma i contenuti in modo spot, intendo dire, eh, facciamo un esempio di The Social Dilemma, ok, hanno voluto generare questo, tutto questo rumore, la gente ha guardato questo video, c'è stato il clamore mediatico e quindi l'hanno visto, se poi, tipo, fra tre mesi arrivasse facessero un altro docufilm in cui dicono, ok, però adesso vi spieghiamo anche, ad esempio, il lato positivo, però non è detto che chi ha visto il primo film veda anche il secondo. Sì. Per cui, una grande percentuale di persone rimarrebbe con questo mal di pancia. Allora, ecco che se io voglio equilibrare le cose, le devo fare all'interno dello stesso cluster, mi verrebbe da dire. È un po' come quando, ad esempio, se io realizzo un video di, su YouTube di un quarto d'ora, devo fare attenzione a non addentrarmi in situazioni che dovrei poi chiarire in un video dopo, perché perché non è detto che le persone che hanno visto il primo video vedranno poi anche il video dopo, e quindi le lascio così, allo sbaraglio. Allora devo sempre riuscire a calibrare un po' tutta, tutta questa situazione. Ora, adesso, dire, se ci riesco io, Ivan Ferrero, che, detto, che giro i miei video mm. con uno smartphone, neanche con il microfono, perché uso gli Airpods, ma cavoli, non, stare, non sono in grado di farlo quelli, quei personaggi lì che chissà quanto budget avranno avuto per realizzare il docufilm con tanto di esperti, di sceneggiatori, di effetti speciali, computer grafica, eh, attori e tutto quanto. Ora io ovviamente ho il dente avvelenato su questa cosa. Non so voi cosa ne pensate, sbollitemi voi, una collega, Abbiamo una collega che tra l'altro potrebbe ancora essere collegata, eh, che è eh, Lucia Musume, eh, Musmeci, scusa se ho sbagliato sì. il tuo cognome, che mi ha colpito perché qualche tempo fa ha pubblicato un post equilibrato, nel senso che nel momento in cui eh, era... Eh, appunto eh, c'era la discussione su The Social Dilemma, lei ha pubblicato un eh, post equilibrato sui suoi social rispetto al fatto che nello stesso periodo sullo stesso eh, canale streaming, quindi eh, Netflix, stava girando uh, un'altra docu-serie in questo caso, che è Score, che parla dei videogiochi con un tono decisamente diverso, quindi gli, gli aspetti della tecnologia diversi, discussi e condivisi all'interno dello stesso posto quindi lei ha fatto questo lavoro qua di equilibrio sì. che chi ha prodotto uh, il docufilm di The Social Dilemma non ha fatto e che è forse una, una possibilità una strada da percorrere uh, per gli altri colleghi che sono collegati uh, questa sera sì. o che vedranno questo, questo video io no, volevo segnalarvi che sto vedendo una domanda interessante nei commenti uh -huh. Mi sono un attimo persa perché stavo leggendo, quindi non so se vuoi riportarlo. E poi mi domandavo, ma eh, noi in questo momento, che siamo già live da un'ora e 07, sette, l'attenzione l'avremo catturata? Saremo stati abbastanza bravi? Ma o... ah, allora, <ride> no. guarda Federica, io sto guardando il conteggio, eh, ma forse lo possono vedere anche gli altri, perché credo che sia pubblico, oscilliamo tra 18 e 20 views. Eh, oscillano, nel senso che c'è chi entra e chi esce come normale in una live eh, di Facebook, non è un mm -hmm. webinar a porte chiuse, per cui una volta che sei dentro non ne esce, così via. Eh, ovviamente non c'è dato di sapere se magari c'è una persona che per motivi suoi entra, poi esce, poi rientra e così wow. via. Quindi... Qualche parente collegato ce l'ho. Io. No, io vorrei far leggere, o cioè, comunque rispondere. Esatto. <ride> rispondere vai, al, vai, al commento magari, non lo so, riesci a metterlo anche Allora un attimo solo Un commento di parlando. Giacomo, Giacomo, Giacomo. Allora, un attimo Perché qua rischiamo di andare avanti a oltranza no? eh, eh, sì, infatti, guarda Federica <ride> l'ho visto anch'io, mi sto chiedendo se già solo questa domanda varrebbe un'altra live mm. eh, no? perché forse si sposta un po' dal tema sì. che stiamo trattando mm. Sicuramente è una domanda sacrosanta, è sempre più attuale perché ormai quanto tempo passiamo in casa, ahimè, per carità. Eh sì. Per cui sei tutti su Facebook, tutti su Passatelo adesso, diamo un'altra del tempo a casa con il COVID. Se sì. facciamo sì. un'altra direttona, allora. Questo secondo me Giacomo. Merita. Da una parte ti ringraziamo, dall'altra ti chiediamo scusa, perché è un, è un bel tema che merita, merita veramente. E Sai cos'è Giacomo? Che Mi dispiacerebbe rispondere adesso perché non renderemmo giustizia alla tua domanda, mm. per cui almeno io la, la vedo così, perché è una domanda così complessa, anche oltretutto così importante e così attuale che rispondere in cinque minuti, eh, quindi andando probabilmente un po' fuori tema, eh, mm. non so, Federica e Viola cosa ne pensate? Sì, anche perché insomma io ne avrei da, da, da dire, quindi sì, eh, preso tutti, ecco. Quindi Infatti, facciamo sì. un'altra direttona, dai, un altro digital facciamo... caffè. Magari, adesso io la butto lì, magari anche, anche con qualcun altro specifico, mm -hmm. anche no, che non lo sappiamo, però magari con una o due persone specifiche di questo tema, anche proprio per raccogliere altri pareri autorevoli non sarebbe male, in effetti. Sì, mm -hmm. sì, questa... Me la copio certo. in collo, Ok Giacomo, allora, mo parte la, la call to action, barato la call to action la fin di bene, quindi iscriviti ai nostri canali, metti like sulla pagina, così alla, alla live eh, in cui facciamo in cui tratteremo questo tema ti te arriverà la notifica, ok, perdonami, ecco. non, è, non è una cosa to action, è in esatto, perché Giacomo invece ha già abbandonati a prescindere, no dai, stai con noi, rimani. No, no, c'è, cioè, eh, cioè. Ok. Quindi, perfetto, dai, grazie Giacomo per la pazienza e per la comprensione, dai. Eh, quindi, ecco, io vorrei a questo punto, ci sarebbe tanto, ad esempio, Viola, tu hai trattato il tema delle fake news, eh, quello ovviamente meriterebbe una diretta tutta sua, ci mancherebbe, guarda, spoiler solo velocemente, perché non voglio rubare altro tempo, ad esempio, quello che si, ve, perché si vede nel docufilm, di sempre questo ragazzo che in qualche modo entra in un giro politico di estremisti praticamente eh, per cui poi ad un certo punto finisce all'interno di una sommossa negli Stati Uniti eh, in cui viene coinvolto viene arrestato insieme alla sorella che andava lì per per dirgli no non lo fare pensaci e viene beccata anche lei dai poliziotti quindi finisce dentro anche lei eh, diciamo che mh, ad esempio anche lì mh, fa vedere un ragazzo manipolabilissimo mentre invece, insomma, io lavoro a strettissimo contatto con gli adolescenti e non è così facile manipolarli. Inoltre varie rice molte ricerche proprio sulle fake news, dopo Cambridge Analytica, il famoso scandalo, hanno comunque visto che in realtà tramite fake news e tramite la disinformazione io non sono in grado di far cambiare completamente idea ad una persona. Io attraverso fake news e disinformazione mirata posso puntare solo su due effetti. Uno, rinsaldare i miei followers. I miei followers che sono estremisti li posso rinsaldare ancora di più, quindi creare gruppo. Due, posso spostare il lago della bilancia, questo sì, ma sugli indecisi. Perché chi invece ha già una sua idea, ma praticamente sarà praticamente impossibile che venga, tra virgolette, manipolato da una fake news o roba di questo tipo. Questo è stato proprio, ehm, è stato proprio rilevato proprio da varie ricerche che hanno fatto. Quindi anche lì, ok, sì, c'è una forma di manipolabilità dietro, ma è comunque sempre limitata. Poi sicuramente sappiamo che l'adolescenza è un periodo particolare in cui sei ancora traballante e tutto quanto, sei più facilmente eh, suggestionabile, d'accordo. Però quello che manca, ad esempio, questo film è, è anche questo questo aspetto qui, perché si sbilancia troppo da una parte, ce ne starebbero tante da dire. A me quello che, che piacerebbe fare adesso, visto che così poi andiamo in chiusura, è azzardare, e questo lo chiedo anche a voi che ci state seguendo live: eh, azzardare a delle possibili soluzioni, ossia, eh, Adesso, Viole e Federica, non, ce non ci siamo preparati nulla, ovviamente, ma questo mm. me, non ve me lo aspettavate, visto che vi perderò completamente dopo questa mia richiesta. Proviamo a dire noi quello che The Social Dilemma non ha detto. Cosa ne dite? Ci proviamo? Adesso. E sulla scelta di quello che ci siamo già detti, comunque. Brevemente? Possiamo anche semplicemente dare due, ecco, magari, ecco, dare due dritte, adesso ovviamente stavo esagerando, però magari dare due dritte a chi ci sta ascoltando, perché proprio per, per evitare di commettere lo stesso errore del docufilm, per cui sì, okay, abbiamo detto questo, questo e quest'altro, però poi lasciamo le persone che, boh, ok, d'accordo, adesso che facciamo? Mm -hmm. Ok, più che altro, ovviamente adesso esager ho esagerato anche per intrattenere un po', appunto, ne parlavamo prima. Però ecco, eh, dare due dritte, anche veloci, poi ne riparleremo. Eh, dritte? Allora guarda, a me viene, vengono a dire due cose semplici forse banalissime. Eh, la, la prima è che eh, quello che consiglio insomma è di non dimenticarci appunto che se vogliamo il potere su questi strumenti ce l'abbiamo per cui um, siccome veramente tutto dopo film è, è tanto costruito per uh, con toni alarmistici, per generare quel terrore quell'ansia e già ne stiamo vivendo tanto in questo periodo di terrore di ansia che insomma ci mancava anche del social dilemma una tragedia um, ecco Capire che insomma no, non è proprio così eh, impensabile avere un rapporto sano con questi strumenti, strumenti che sono indispensabili per tantissimi eh, ambiti della nostra vita. Lo stiamo vedendo quante cose riusciamo a fare grazie alle tecnologie eh, in questo periodo particolare della, della nostra vita. E, e poi, non dimenticarci che eh, grazie ai social accadono anche delle cose positive, anche delle cose belle, non sono state presentate gli utilizzi, eh, quelli appunto belli dei social, cioè il fatto stesso eh, che eh, dei professionisti come noi siano qui ad interagire e magari in altre occasioni non si sarebbero incrociati, non si sarebbero conosciuti, è già una cosa positiva dei social, cioè smettiamola di guardare sempre solo le cose negative in generale questo, <ride> per tutte le cose. E concentriamoci perché di cose positive comunque i social le possono, possono fornire e soprattutto perché quando parliamo di social parliamo di esseri umani che sono dietro i social quindi torno a discorsi di prima cioè siamo noi che contribuiamo a costruire i social a renderli quello che sono quindi se da domani volete continuare a diffondere fake news lamentele eh, hate speech fate pure ma poi non lamentatevi che i social network sono quel pessimo mondo che, che, tutti, che tutti dicono insomma perché lo stiamo costruendo noi Basta, banalissimo, ma non mi veniva. Molto profondo comunque, Un, una semplicità profonda direi. Esatto, Ringrazio. Sì. Sì, sì, veramente. Viola? E Per quanto riguarda me, diciamo che viene più facile dare dei consigli se mi, mi callo nel mondo dei videogiochi, quindi considerare la tecnologia, di nuovo, come diceva Federica, come uno spazio, Uh, di relazione, avvicinarsi agli interessi dei bambini o dei ragazzi qualora si abbiano uh, dei figli e, e passare del tempo uh, in queste attività, ecco, mh, provare a, che, a costruire dei, dei rituali, degli spazi dedicati a questo, di modo che sia più facile che in altri momenti della vita familiare, come a tavola, uh, gli schermi eh, non abbiano la priorità, posto che poi in molte case in cucina c'è la televisione e guardiamo un telegiornale. Ecco. Ok, sì. anche uh, le, che prima aggiungi... le cose banali, ecco, il che forse dovrebbe farci riflettere sul fatto che già solo le cose banali, per modo di dire, tra virgolette, non passano. Eh, esatto. perché comunque le seminiamo da, da molto tempo e probabilmente sì, sì. la chiave o la combinazione corretta dobbiamo ancora cercarla ma non ci okay, arrabbiamo esatto. guarda io aggiungerei solo un paio di cose a quello che già avete detto primo, un po' sulla scia in realtà è più un sunto di quello che abbiamo già detto è il discorso della consapevolezza Punto, ai nostri ragazzi eh, dobbiamo proprio insegnare ad, dovevo insegnare i nostri ragazzi ad essere consapevoli dei mezzi che utilizzano, quindi dei rischi e dell'opportunità perché è stato ampiamente ormai dimostrato che la consapevolezza può prevenire tantissimi fenomeni e parlo di cyberbullismo, parlo, ad esempio anche il fatto di credere alle fake news ci sono molte ricerche che ormai hanno confermato che è già solo il fatto di conoscere i meccanismi anche i bias cognitivi ad esempio che ci portano a credere eh sì ad aderire esatto, ad una fake news già solo questo ci aiuta a istintivamente a, a, a suscitarci quella scintilla perché quando vediamo una fake news e noi non sappiamo ancora se è una fake news o no ma già solo leggendola già ci viene un po' il dubbio questo è stato Alcuno ormai parla, se se vi interrompo, visto che si parla vai. di economia dell'attenzione di economia dell'indignazione è mm. interessante eh? esatto sì Infatti esatto, esatto, sì, qualcuno parla di economia dell'indignazione, sì esatto, e qualcuno addirittura ha accusato Facebook, secondo me non ha tutti i torti, eh, di, cioè praticamente Facebook monetizza, eh, mi viene in mente il termine inglese, enragement, che penso mm -hmm. che sia un po' tipo indignazione, infervorazione, mm -hmm. una roba di questo tipo, motivo per cui su Facebook funzionano molti contenuti polarizzati, e polarizzanti mm -hmm. che vanno proprio di pancia ad esempio ok quindi questo è un punto e è così questo è, è veramente il grande, grande consiglio che do La, ecco e poi un altro è quello come dicevi anche tu giustamente federica il fatto di vedere anche le opportunità di queste piattaforme al di là di tutto quello che sta dietro d'accordo però anche le opportunità ossia di comunicazione, anche di, con di conoscenza del mondo, di altre culture, culture diverse. Quindi aprire la mente e così via. E anche vedere il discorso dell'algoritmo in un altro modo: ossia, questo algoritmo non si inventa nulla in realtà, ma segue quello che noi gli diciamo, sì. quello edutile. che noi gli indichiamo. Esatto, quindi la questione è smetterla di pensare che c'è l'algoritmo che ci manipola, ma se là c'è un algoritmo che ad esempio su Facebook ci mostra sempre i soliti post è perché noi, in qualche modo, inconsapevolmente, stiamo dicendo a al Facebook della situazione Guarda, che a me interessano quei contenuti lì. Non è che Facebook un giorno dice ah, ma facciamo in modo che a Ivan interessino quegli altri contenuti. No, lui va a vedere che cosa faccio mm -hmm. su Facebook e non solo e calcola di conseguenza. Ad esempio, tutti si lamentano di TikTok, ma se io ho TikTok perché lo uso, studio la piattaforma, non faccio i TikTok, però ci vado spesso. Ma chissà perché a me su TikTok, quando lo apre non mi compare nessun balletto. Ad esempio, perché? Perché se io mi soffermo dove si parla di filosofia, di psicologia, dove si parla di digitale, eccetera, eccetera, TikTok impara che a me interessano quei esatto. temi. Allora è, è lì che sta a noi prendere il potere ma non perché ci siamo noi contro questi social network e questi uomini neri come abbiamo detto un po' all'inizio di questa live eh, ma proprio perché alla fine ci arriva uno strumento e sta a noi utilizzarlo con consapevolezza. Era il verso giusto, il coltello dalla parte del manico è una brutta metafora però invece di... Esatto, di no, ci, sta, ci, sta, ci sta, abbiamo un coltello, da che parte lo vogliamo tenere? Dalla parte della lana o dalla parte del manico? Per imparare a tenerlo dalla parte del manico, ovviamente dobbiamo anche eh, prenderci la responsabilità. Quindi, eccetera, eccetera. E quindi il potere. Emanuele dice un attimo: due idee: controllare le statistiche di utilizzo dei dispositivi, limitare nel tempo e nello spazio l'utilizzo dei social. Mm. Qui entriamo un po' nel tema dei parental control. Qua. Magari, guarda, Emanuele, facciamo un'altra live. Anche potete... qui un'altra diretta. Anche qui sì, un'altra diretta. Ma tanto, abbiamo detto che questo sarà il primo episodio pilota. Esatto. Quindi, insomma, anzi, grazie a voi perché ci avete dato un, già, già solo questa prima live un sacco di spunti per altre live. Quindi, eh, di nuovo, anche in questo caso eh, non è così, così breve come tema, perché si entra proprio nel discorso dei eh, parental control software, quindi software di controllo parentale, no, genitoriale, mm. esatto, per cui è un tema in realtà mh, molto ampio, per cui possiamo anche organizzare un altro episodio. Quindi, di nuovo, questo è tutto una scusa per dire ah, no. iscrivetevi ai canali, Continueremo, mettete esatto. like, attivate le notifiche, perché così... Tutte le risposte che non avete avuto oggi le avrete sicuramente in seguito. Non ci uccidete, ma ahimè, questa è la vita. Dai, a parte scherzi, allora, io a questo punto ringrazio sicuramente innanzitutto tutti, i, tutti coloro che ci hanno seguito, anche solo per un pezzetto, va benissimo, Comunque, in ogni caso, rimarrà eh, questa live qua in questo post su Facebook, sulla mia pagina Facebook, rimane attivo come video, ovviamente. Sarà poi mia cura scaricare il video, caricarlo sul mio canale YouTube e poi l'audio, estrarre l'audio e caricarlo poi sul mio canale podcast, eh, dove eh, poi dopo in questo post eh, eh, o comunque in descrizione, se state guardando questo video in differita sarà mia cura poi inserire tutti questi dati oltre a tutto il materiale che Viola e Federica mm. ci hanno fornito che ovviamente non abbiamo mostrato per ovvi motivi no. però comunque ci sono più tanti perché l'obiettivo è quello di creare uno spazio esatto. di discussione più intimo esatto, esatto non accademico perché non volevamo generare il classico webinar nulla di male però nelle le nostre idee e secondo me ci siamo riusciti bene comunque il riscontro è stato ottimo per essere la prima volta e, ecco quindi troverete tutti i vari link per chi volesse poi documentarsi per conto proprio eh, con poi altri dati di contatto nostri ovviamente e rimaniamo a disposizione per qualunque cosa ripeto magari continuate anche a commentare noi leggiamo tutto magari non risponderemo tramite commenti perché magari alcuni dei vostri commenti ci daranno spunto per altre live più approfondite ok quindi allora Federica e Viola, grazie mille, veramente grazie. Grazie, grazie a te okay. ok. alla prossima. Alla prossima sicur sicuramente. Bene, con questo chiudiamo, vi ricordo io sono Ivan Ferrero e vi saluto alla prossima, ciao. Buona serata, ciao. Ciao a tutti, buona serata.